Comunque no, no. eh, noi siamo nati per scaravoltare i rapporti e i valori che la società ci impone. Eh, sì, noi siamo nati per capovolgere i, i valori che la società ci impone. E quindi, eh, cioè, sapere dare il valore giusto alle cose che facciamo per esempio metti mh, il valore della libertà come si conquista il valore de della libertà come si conquista ehm, il, il valore del rapporto umano come si conquista eh, il valore del lavoro come si conquista mh, cioè, oh, eh, tutti i rami cioè, vanno capovolti perché eh, perché non è giusto per esempio che uno piglia 10.000 euro e quell'altro piglia 1.000 euro perché piglia 1.000 euro? Perché fa lo spazzino ma perché noi non diamo valore allo spazzino che è una persona come, que come quella che piglia 10.000 euro cioè se noi si capovolge il rapporto e i, val e i valori ci accorgiamo che facciamo una piccola eh, rivoluzione cioè, il rapporto deve essere basato eh, sull'aspetto umano e, e, per esempio eh, uno è ricco e, e fa è a capo eh, eh, della nazione solo perché è ricco ma non perché ha dei valori perché è ricco e quindi è, cioè è, fuori, è fuori dal nostro, dal no, dal nostro giro c'è un giro che dà invece valore all'uguaglianza e al rispetto dell'uomo. Ce ne sono troppe. <ride> allora, eh, per dire, la democrazia. Voi vi piace questa democrazia? No, non vi piace. È giusto, è perfetto. Non ci deve essere una democrazia basata sui numeri ti deve essere il metodo del consenso, la democrazia è consenso, se non c'è consenso non è democrazia, perché c'è sempre qualcuno che lavora contro, perché il, 50%, il 51% vince e il 50% è contro e non si va avanti su questi discorsi. Poi c'è il discorso di non volere il padrone, perché l'uomo deve avere il padrone? Perché non deve credere nella, nella propria responsabilità di riuscire a organizzarsi e, e, e fare senza uno che ti dice le cose che devi fare? E tra, tra l'altro vieni sfruttato da questa cosa. E cioè, praticamente, Bagnaia vuole, vuole risolvere questi problemi in un altro modo. E penso che anche tutti voi vogliate risolverli in un altro modo. E, e se ci mettessimo qui a parlare delle, delle cose che vogliamo cambiare saremmo già una comune e perché ognuno esprime un pensiero diverso da quello che ci dà questa, questa società e, e noi dobbiamo avere la forza di di, di, di di sovvertire queste cose qua dobbiamo avere la forza e la capacità di dimostrare che noi arriviamo con un altro modo, con l'anima, con col cuore, con la volontà e, e, e l'entusiasmo di, di poterci riuscire.